Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per salvare gli outfit del CEO o comunque per salvare i, i giubbotti antiproiettile pesanti che ci sono nel CEO. Ovviamente quando avete salvato quel tipo di giubbotto siete obbligati magari ad indossare per forza la maglietta, potrete cambiare la parte inferiore però comunque la, la maglietta dovete tenere per forza quindi avrete bisogno di un amico che diventerà ceo e vi inviterà nella propria organizzazione una volta che sarete nella sua organizzazione il vostro amico dovrà andare in gestione stile e selezionare dei vestiti in questo caso eh, per salvare i completi che a noi interessano quantomeno il gilet che a noi interessa dovrà andare in trafficante d'armi ragazzi quando sarà in trafficante d'armi lì avrà eh, tre voci Sicuro serve difesa e, eh, e non mi ricordo quale cazzo è l'altra voce difesa e, e milizia scusate ragazzi che hanno eh, svariati giubbotti allora questo qui ragazzi quello nero lo trovate in eh, difesa mi sembra e quelli colorati li trovate in milizia poi quando siete lì lo vedete insomma quindi come vi dicevo, questi qui, eh, color sabbia e di vari colori, sono in milizia, nella voce milizia, quindi se volete salvare uno di questi dovete andare in trafficante d'armi, voce milizia e salverete questo. Noi andremo a salvare quello nero, ragazzi, quindi in questo caso andremo in difesa e eh, cercheremo questo giubbotto antiproiettile. C'è anche in... Eh, in... Se diventate boss, però è rosso, cioè è nero col giubbotto rosso. A questo punto, ragazzi, il vostro amico si dovrà posizionare su eh, congeda. Vostro nome è congeda e voi dovrete contare 3-2-1 via. Quando voi contate 3-2-1, quando voi siete all'1 entrate, pigiate la freccia e al via il vostro amico dovrà eh, schiacciare congeda ragazzi contate 3 2 1 via uno pigia la freccia e un altro pigia il eh, tasto per congedare in questo modo potrete salvare questo giubbotto andate al vostro armadio e salvate il giubbotto poi potete modificarlo come cazzo vi pare tranne la parte superiore ragazzi potete mettere un cappello potete mettere non so dei pantaloni potete mettere una maschera degli occhiali quello che volete anche dei bracciali tranne la maglietta ragazzi la maglietta deve rimanere quella altrimenti perderete il giubbotto detto questo ragazzi eh, spero di aver accontentato l'iscritto che aveva bisogno di sapere come si faceva questo questo glitch come si otteneva questo giubbotto vi lascio un saluto spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti